Troppo. Fai la intro del mio video per favore, eh, che sono stanco io. Bella raga, eh, questo video. Enfasi E Perché non sono, non sono pronto? Vabbè, bella raga, oggi siamo a Love Bike Park, sono il maestro, se mi avete riconosciuto, forse non metà di voi non mi conoscerà. Oggi siamo con Toto, i tremoni qua, i uomini di legno, come li chiamo io. Oggi proveremo Love Bike Park per la prima volta e Toto mi aiuterà. Sì, lo seguirò. Esatto. Ti seguirò? Sigla, dai, andiamo. Sigla. Ragazzi dalla intro del master, poi un po' impacciato davanti alla telecamera, però è il maestro, quindi lui è così. Siamo a Piazza Torre, al Love Bike Park, un'ora e mezza più o meno da Milano. Ieri abbiamo filmato tutto l'episodio di Red Bull, il video ragazzi è già uscito, trovate il link in descrizione, andate a vederlo, che è veramente fighissimo questo bike park. E, e... piccolo spoiler, vi lascio qua una click che abbiamo registrato ieri, con l'alboretto vestito a domo Dai, vatti a il gelato, pirletta Buongiorno, signore Devo mettere in P, devo mettere in P, sorry Capito alburetate È il sonar delle barche Hormiga, sai perché si chiama ormiga? Perché Non te lo dico, lo devi vedere nel video di Red Bull Ma chi è che, chi è, che è local qua di voi? Tu sei local? Sì. Quanto local da 1 a 10? 100 Ma tu sei in costume però One hand Qui si svrappa Svrappa Svrappa il boletto oh, madonna Oh ma quanto è stato deciso Questa qui ragazzi è una verde Però vi dico è una delle poche verdi che ho mai provato nella mia vita Che è veramente divertente Anche se siete già a un livello avanzato Era per camerata l'occhio Adesso sta calmo but... eh Sturru! Madonna Guardalo lì, mamma mia Valveretto ma che ritmo oggi, è la S bella Albi, guardalo, Bello! dentro cattivo, bella. balla tutto Albi, balla tutto, dai mi fai vedere ancora te che se sei loca! questo pezzettino è bello me lo ricordo è pieno di salti, guarda lì fa... si spara dei Warren estremi lui Sta mollando ragazzo, sta mollando e si vede! Uh! Transfer gigante all'esterno! Bello! Palettone gigante per wiffare! Uh! Ragazzi, mi ha veramente stupito piazza torre perché cazzo paesino minuscolo! Pike Park che dici, te, sono tre piste, sarà come caldiroga e c'è un cazzo! È pieno di salti ragazzi! Che figata! Cosa hai fatto? Ah, ah beh Cazzo è andata la catena Dove è andata? Cosa è successo? È magia nera Albi è magia nera Tirala fuori da sotto Dove per iniziare Ah allora, ragazzi Abbiamo sistemato la sua bici Oh yes non sono io Dai ma basta bucare i bike Questo sai che cos'è? Il karma perché hai provato a sistemare una bici Finetto ah sì Ah sì? Vuoi sistemare le bici? Vuoi sistemare le bici? Sistemiamole come non abbiamo la pompetta? Adesso cerco di farmi venire un enfisema polmonare. Comunque va bene, basta un attimo. Albi! Albi! Basta! Albi, albi. Sì. È il nostro corso e come potete vedere. Aspetta. Abbiamo due intrattenimenti della giornata. Sì. Abbiamo l'alboreto che cambia una camera d'aria, secondo l intrattenimento l'alboreto che fa la nera. Anche il maestro? Con il maestro! Aspetta Ricky, scusa, scusa Ricky, un attimo! Ciao! Basta musica epica no, ti, faccio, no. No, ti faccio vedere una cosa guarda Di qua verde rossa Sole uccellini che cantano Poi qua nera no, temporale. temporale Potremmo avere un problema No bruttissimo eh. Questo non può essere una scusa Non posso fare il contenuto Ma... Beh meno male che c'è il maestro Dagli la benedizione Ma... Albi Io ti nomino Cavaliere della tavola albonetica <ride> Allora ragazzi Questa è una pista che ha veramente tante tante radici Guardate che radici che ci sono Ma io adesso voglio vedere Mi faccio questo pezzettino Perché voglio vedere Signor Master Che mi fa questo pezzo Vai Master Guarda guarda il Master Madonna Legno! che tecnico Legno Legno Aspetta aspetta Aspetta Master no, no Ho fatto crescere Ti battezzo No Signor fungo Dobbiamo vedere se lo porti fino in cima Hai già perso il cappello Qui c'è panettone qui uh. staccata qui drop uh. altro salto salta via tutte le radici qui a cannone uh. un fungo ok fammi vedere davanti a me delicato eh Bisogna essere delicati master, bravo master, madonna, ma che flo che c'hai master, no oh, ma è bravo il master nel tecnico master, non vai male eh Ti do io la linea qua, segui me, raffreddiamoci così, ok raffreddiamoci E Questo è il pezzo scivolosissimo Siamo nel punto più scivoloso della pista, ragazzi, perché è un po' bagnatino. è scivoloso? Occhio che scivola, master! Guardalo! Madonna, ragazzi! Chi è? No! No! Ti ho ripreso! Contenuto! <ride> Grazie! Contenuto! Con eh, Metà della monetizzazione a te! Accetto! Arrivo! Arrivo gli ultimi salti! Uh! Uh! Uh! Che paura! No abbiamo appena sentito una caduta epica sua ragazzi è uscito a cannone nella giungla Nella giungla totale cioè, Meno male che gliel'hai filmato eh oh, oh, E eh, niente ragazzi purtroppo Alboreto ci ha abbandonato stanotte Ma hanno messo il suo freno Guarda. perché non voleva farla nera Qua non, posso... allora, non c'è la eh, siccome Alberto non gira, almeno una scappellottata a testa bisogna dargliela. Abbassati subito. Uno a testa, eh. Uno. Oh, Che di merda. È violento. È il prezzo da pagare per Dai, non girare. Cioè, vedete? Mi sa che c'è un microforo, ragazzi, dentro la... La, la camera d'aria perché non uso tubeless Però no, viene in soccorso ragazzi Il nostro air latex di Sprite Mai usato però me l'ha andato In teoria questo ragazzi serve proprio per riparare E gonfiare camera d'aria o tubeless Perché spara dentro Lattice Confermate? Sì. Lattice sì. Cos'è il lattice? Mi devo dire una cosa brutta Cos'è il lattice? No. È lo sbu... E quella non è, è biodegradabile è sbaglio? Ragazzi, tutti i prodotti Spike sono biodegradabili quindi Quindi? Quindi è anche la schiumetta lì che è caduta vedi? Quindi esatto, anche la schiumetta che è caduta qui Si scioglie come niente ragazzi! Non c'è più, magia Se anche voi non avete sbatti di cambiare la camera d'aria Tenetevi sempre dietro uno di questi Ragazzi in descrizione c'è il link per anche vedere tutti i prodotti di Spike E per andare a seguire la pagina di Spike Ragazzi, sono italiani e spaccano tanto il freno è rotto non giro ma perché tutte le volte io rompo la forcella e l'alboreto buca 12 volte in un giorno <ride> io che rompo il freno oggi l'alboreto rompe il freno poi inizia a piovere cioè non riusciamo mai a girare tranquilli se ci vedete in giro non girate con noi il strada quando poi da asciuga oh, mamma mia mi sta già arrivando in faccia di tutto <ride> è slippery eh oh! Madonna! Cos'è scivoloso qua? Oh! Eccolo! Oh, oh, oh, oh, Madonna, ha fatto 100! Oh, ogni tanto fermati che devo pulire l'obiettivo, eh! Allora, picciotti! È asciutto? No. No, Toto, però ti ha detto di farla prima di venire ah non so se ragazzi usare lo le, le, le, le super clean di Sprite, se per la bici o oh, come? c'è un raschiato del fango? Ciao no, ragazzi questa è la qualità se non vi sporcate così non avete girato davvero ragazzi è giunto il momento Alvi devo fare così Incivile come al solito Dragon vengo lì eh Non ci scappa ragazzi veramente fighissimo abbiamo girato qua a love Bike Park per la nostra prima volta anche se è vicissimo a casa e penso ci torneremo Bike Park piccolo solo tre feste ma veramente veramente figo è una bella bestia è un bel Bike Park piccolo ma caratteristico. Eh niente ragazzi ricordatevi di continuare a seguirci eh, di essere brave gente continuare a seguirlo comunque così iscrivetevi lasciate okay, il mi piace ah il video di Red Bull oh, andate a vederlo eh bravi. ciao No, saluta bene Alborismo come si deve ciao devi farlo più deciso eh no. ciao